Katia, allora oggi sono qui per realizzare insieme a voi questo, questo poncho con le maniche. Allora, inizialmente, allora, quando ho iniziato il lavoro, diciamo, la mia idea era di fare un maglione, però poi, man mano che andavo avanti, e ho cambiato idea <ride> io sono così parto per fare una cosa poi man mano strada facendo cambio idea e così poi ho deciso di fare questo poncho forse nel tutorial mi sentirete dire ehm, qualcosa che faccia pensare che sto per realizzare una maglia e poi invece man mano che sono andata avanti ho cambiato idea <ride> comunque allora infatti io sono partita dal collo quindi questo è un top down quindi sono partita dal collo e man mano che andavo giù andavo ad aumentare le maglie alte quindi aumentando le maglie alte ehm, il lavoro si è si è allargato qui è stato diciamo volontariamente poi quando ho deciso di fare eh, il poncio. Ho deciso di allarca, eh, di allargare ancora, ancora un po' in modo eh, da formare il poggio. E poi ho deciso anche di fare le maniche, sempre con lo stesso punto, in questa maniera. Allora, vi dico anche il filato che io ho usato. Io ho usato questo filato, questo filato Lisa Lurex, Cuore Rosso. Allora, questo è un filato, è un acrilico 90% acrilico, 3% Lurex lavorato con l'uncinetto del numero 5 l'etichetta consiglia l'uncinetto del 4 4 e mezzo quindi io ho usato mezza misura più grande ok ehm, non ricordo se ho detto che un gomitolo da 50 grammi ed è 133 metri allora questo filato io l'ho acquistato da eh, giuseppe celentano quindi per chi diciamo per chi è interessato per chi vuole lo stesso filato per ottenere lo stesso risultato nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina facebook di giuseppe celentano e in più vi lascerò anche il numero di telefono in modo per chi diciamo lo volesse contattare ehm, per chiedere ulteriori informazioni per quanto riguarda questo filato e altri filati che ehm, che ha il signor Celentano ok? allora detto questo eh, penso che possiamo passare al tutorial vi bacio tutti vi ringrazio sempre eh, per, ehm, per avermi seguito ciao allora io per iniziare il mio lavoro ho preso la circonferenza del mio collo quindi in base ai miei centimetri ho calcolato il multiplo di 3 catenelle quindi ho avviato 90 catenelle e questa è la circonferenza del mio collo ok quindi non voglio una scollatura eh, molto ampia la voglio giusta in questa maniera quindi fate altrettanto si parte dal collo man mano che si va avanti il lavoro si allarga quindi prendete la circonferenza e calcolate il multiplo di 3 catenelle ok adesso fatto il mio catenello chiuso a cerchio tiro su il punto il primo punto entro nella stessa maglia e faccio an ancora delle maglie allungate. il punto puff una catenella rientro ancora 3 maglie allungate 2 3 chiudo fino alla penultima maglia e poi così chiudo adesso 1 2 nella terza maglia faccio ancora due gruppetti di maglie eh, allungate di punti puff 1 2 3 Chiudo una catenella Rientro ancora 1 2 3 E chiudo Così Ripeto Salto 1 2 e nella terza Ripeto il punto puff 1 2-3 una catenella, rientro 1-2-3. Così, ok. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Adesso salto 2 maglie, e nella terza inizio a fare il punto puff. 2 3 una catenella, rientro 1 2 3 Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Allora, sono arrivata alla fine adesso vado a chiudere qui dentro dove abbiamo la catenella di separazione con una maglia bassissima così allora io in tutto ho 30 motivi 30 motivi contando così a coppia 1 2 3 4 5 6 30 in tutto allora ho chiuso con una maglia bassissima nell'archetto di una catenella e adesso allungo la maglia prendo il filo Rientro e faccio 1, 2 e chiudo. Una catenella. Rientro 1, 2, 3 e chiudo. Una catenella di separazione. Andiamo nel prossimo archetto e facciamo 1, 2, 3 e chiudo una catenella di separazione rientro 1 2 3 una catenella facciamo una catenella di separazione vado nel prossimo archetto di una catenella e lavoro il punto puff faccio ancora una catenella di separazione 2 3 una catenella di separazione quindi andiamo avanti così per tutto il giro alla fine del giro adesso vado a chiudere qui nella catenella di separazione con una maglia bassissima così adesso allunghiamo di nuovo il il punto rientriamo e facciamo ancora dei punti puff una catenella Rientro 3 maglie allungate. Così adesso qui dove noi abbiamo fatto la catenella di separazione, facciamo una maglia alta, andiamo nel prossimo, qui dove abbiamo eh, le maglie allungate. E lavoriamo, le maglie allungate. Così una catenella rientro 23. Adesso una maglia alta qui dove abbiamo fatto la catenella di separazione. Maglie allungate. Rientro 1, 2, 3. Una maglia alta. Ok? Quindi adesso andiamo avanti così per tutto il giro alla fine ho fatto i miei punti puff una maglia alta e adesso vado a chiudere qui dentro la catenella di separazione adesso allungo il punto rientro e faccio ancora due punti puff e chiudo una catenella rientro ancora tre punti puff così chiudo adesso noi qui abbiamo una maglia alta e entriamo qui vicino alla prima maglia alta facciamo una maglia alta e una maglia alta sulla maglia alta allora sì così facciamo così in questa maniera una maglia una maglia alta saltiamo la maglia e qui facciamo un'altra maglia alta quindi in tutto dobbiamo fare due maglie alte vado nelle nel gruppo delle, delle maglie allungate e faccio una catenella rientro 3 maglie allungate così una maglia alta qui dove abbiamo la maglia alta e una maglia alta qui quindi la maglia alta che abbiamo fatto prima resta qui al centro ok 3 punti puff quindi dobbiamo fare il giro così allora facciamo il punto puff 2 maglie alte punto puff 2 maglie alte il punto puff adesso vado qui dove abbiamo la maglia alta entro e faccio una maglia alta rientro, ancora una maglia alta ok così per tutto il giro anzi scusate questo giro lo dobbiamo ripetere facciamo questo e poi ancora quattro volte quindi in tutto dobbiamo ripetere questo giro per cinque volte qua allora io sono andata avanti per 5 giri 1 2 3 4 5 quindi abbiamo fatto eh, il punto allungato il punto puff e poi 2 maglie alte ok per 5 volte quindi abbiamo fatto 5 giri con 2 maglie alte adesso cambiamo quindi ho chiuso e non ho chiuso neanche bene allora chiudo bene qui entro nella catenella di separazione quindi entro direttamente fa così come una maglia bassissima adesso allungo il punto e rientro quindi faccio il punto puff sono 3 rientro 1 2 3 adesso le maglie alte <coughs> aumentano quindi facciamo una maglia alta. 1. Anzi, facciamo così, scusate. Allora, una maglia alta. Una maglia alta qui al centro e una maglia alta qua, così. Quindi facciamo adesso tre maglie alte è il punto allungato. una catenella un rientro vado qui dove abbiamo le maglie alte quindi vado la prima maglia alta qui al centro delle due maglie alte e una qui così 2 3 1 2 3 quindi adesso dobbiamo andare avanti con 3 maglie alte in tutto per 7 giri quindi per 7 giri facciamo il punto puff 3 maglie alte punto puff 3 maglie alte punto puff ok qui per 7 giri andiamo avanti così Fatti sette giri con tre maglie alte, adesso vado qui a chiudere con una maglia bassissima. Adesso dobbiamo fare 4 maglie alte. Faccio il punto puff così. Quindi adesso qua noi abbiamo 3 maglie alte e lavoriamo invece di 3 maglie alte facciamo quattro maglie alte 2 quattro e il punto puff così ok quindi facciamo quattro maglie alte per quattro giri totale 4 giri in pratica man mano che andiamo avanti allarghiamo eh, il lavoro si allarga in pratica noi dobbiamo arrivare qua al gomito ok dobbiamo arrivare proprio al gomito da qui in poi poi cominciamo a fare a chiudere e fare le maniche quindi ci ritroviamo quando abbiamo fatto quattro giri con 4 maglie alte invece di 3. Ha fatti 4 giri con 4 maglie alte, adesso facciamo 5 maglie alte, quindi facciamo il punto puff 1 2 3, una catenella, rientro 1 2 3, ecco. E quindi adesso lavoriamo 5 maglie alte 1 2 3 4 5 e ripetiamo il punto puff allora adesso dobbiamo andare avanti con le 5 maglie alte fino ad arrivare al gomito leggermente diciamo più sopra qui vi faccio vedere qua sopra al gomito qua lavorando sempre le 5 maglie alte ok quando arriviamo alla misura alla nostra altezza del gomito allora poi chiudiamo e formiamo le maniche ok quindi andiamo avanti in questa maniera lavorando 5 maglie alte 3 4 e 5 ci ritroviamo poi quando dobbiamo chiudere e fare le maniche allora io sono arrivata alla mia altezza ho fatto sono arrivata a 34 centimetri ok nel frattempo ho fatto anche una manica ecco ora io ho fatto questa manica che viene qui leggermente a palloncino a me piace così a me piace molto perché qui ho fatto delle diminuzioni se a voi non piace la manica in questa maniera che viene leggermente a palloncino ehm, allora andate avanti come si presentano le maglie quindi abbiamo finito che stavamo lavorando 5 maglie alte eh, fra un motivo e l'altro io man mano che sono andata avanti quando ho iniziato la, la manica ho iniziato invece di 5 maglie alte ne ho fatte 4. quindi ho fatto due giri con 4 maglie alte due giri con 3 maglie alte e poi ho proseguito fino adesso devo ancora continuare quindi continuerò fino alla fine della mia manica con due maglie alte quindi ho fatto eh, 4 3 2 due, due giri con 4 maglie alte due giri con tre maglie alte e poi sono andata avanti con due maglie alte ok come ho diviso il lavoro quindi ho messo i, i motivi uno sull'altro è molto facile e semplice da fare così quindi qui ho lasciato 6 motivi per chiudere la manica quindi sono 1 2 3 4 5 6 la stessa cosa faccio adesso di qua e lo facciamo insieme io qui ho già messo i miei marcapunti quindi sono 1 2 3 4 5 e 6 ok allora iniziamo a fare la manica entro qua dove ho il punto puff prendo il filo io faccio un nodo e poi nascondo il filo quindi faccio una catenella allungo il punto e faccio il punto puff una catenella a rientro 1 2 3 così adesso 1 2 3 4 5 catenelle e vado di qua l'altra parte metto il lavoro così sul dritto entro e faccio una maglia bassissima questo lo posso togliere adesso una catenella allungo il punto e faccio il punto puff 1 e 2 quindi adesso qui abbiamo 5 maglie alte, salto la prima, vado nella prossima, faccio la maglia alta, maglia alta, maglia alta, e maglia alta. Quindi sono 4 è il punto puff. vado avanti così fino a qui dove abbiamo iniziato e abbiamo fatto anche le catenelle quindi facciamo il giro eccomi allora ho fatto tutto il giro sono arrivata qui dove abbiamo iniziato quindi vado a chiudere con una maglia bassissima adesso di nuovo il punto facciamo il punto puff catenella rientro quindi qui dove abbiamo fatto le, le 5 catenelle lavoriamo 4 catenelle. 1, 2, 3, io vado sotto, 3, 4, 5 così mi viene facile. E continuo qui con il punto puff. Quindi adesso lavoriamo, come ho già detto, due, due giri con 4 maglie alte, due giri con 3 maglie alte e poi andiamo avanti fino alla fine della manica, con due maglie alte, ok, qua ho finito la mia manica. Quindi io con due maglie alte sono andata avanti per 16 giri per quanto riguarda la mia, di manica, per il mio braccio. Allora, finiamo, facciamo un bordino così. Io nell'altra manica ho finito in questa maniera, ho fatto questo bordino così. Se volete lasciate, cioè fate questo bordino oppure eh, potete lasciare benissimo così, fate un giro a maglia bassa, come preferite. Allora, faccio 3 catenelle, quindi vado qui nella maglia, salto questa, la prima, la maglia seguente e vado nella prossima maglia, faccio una maglia alta una catenella torno indietro e faccio 3 maglie allungate così adesso qui abbiamo fatto la maglia alta salto la maglia maglia seguente maglia alta una catenella torno indietro dove abbiamo fatto la maglia alta e faccio le maglie allungate 2 3 e chiudo maglia alta catenella torno indietro maglie allungate 2 3 maglia alta catenella vado qui con l'uncinetto dove ho fatto la maglia alta qui e quindi entro e faccio 3 maglie allungate così lavoro viene così quindi se volete potete fare la stessa cosa qua nel collo oppure nel collo se non vi piace fate tutto un giro a maglia bassa se non vi piace la maglia bassa lasciate così com'è, ok allora finiamo la manica qui ehm se io lascerei così oppure possiamo fare sempre un bordino in questa maniera eh, come stiamo facendo nelle maniche e nel collo va bene quindi scegliete voi cosa come volete finire il lavoro se con delle maglie basse oppure lasciare il lavoro in questa maniera oppure mettere delle frange oppure fare il bordino così come sto come ho fatto qua in questa manica fate voi ok allora il tutorial è finito, spero che insomma è una lavorazione facile, è una cosa diciamo <coughs> come dire un po' originale, ecco eh, di solito si vedono i copri, come dire, il coprifalle a fascia, io invece questa volta ho iniziato come eh, mh, è una lavorazione top-down, ho iniziato dal collo e sono andata eh, sempre a scendere. E poi vengono queste maniche in questa maniera che a me piace molto: quindi, su eh, diciamo da mettere su un maglione, dei maglioni pesanti. Insomma, per le ragazzine, penso che questo è, è, è molto, molto carino. Ok, allora ripeto: vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao, un bacio a tutti.